Carissimi, questa domenica abbiamo un altro personaggio, ci viene presentato il ricco, l'avaro, lo stolto, è questo ricco che pensa ad accumulare e che vuole dividere con il proprio fratello, è malato, proprio attaccato ai beni. Gesù non entra nel merito, non può entrare nel merito di queste cose la cupidigia non può essere assolutamente una virtù da praticare per essere credente, al contrario bisogna avere il cuore staccato dalle cose materiali questo Vangelo mi richiama alla mente quel scritto di Giovanni Verga, La Roba di Mazzarò questo personaggio che come questo ricco ha il cuore attaccato alle cose quella roba che se l'era fatta lui, come scrive l'autore, a costo di sacrifici, di prendersi la malaria, di sentirsi male, si era proprio prodigato per raccogliere di più, per accaparrare, per ingrandire i suoi beni, per ingrossare, per migliorare, per arricchirsi. Dice Giovanni Verga, quando uno è fatto così vuol dire che è fatto per la roba, ed è contento di avere tanta roba. Beh, penso a quanto abbiamo noi oggi, questa società opulenta, noi abbiamo tanto, possiamo disporre di molto, proprio qualche mese fa sono stato in Etiopia a motivo del mio impegno per il movimento apostolico ciechi e per le attività di cooperazione internazionale nei paesi in via di sviluppo, ci prodighiamo per i più poveri del mondo, per i ciechi più poveri del mondo che spesso sono emarginati e lì ho avuto prova che Talvolta, ecco, in alcune circostanze, c'è proprio la fame, oltre che assenza di cure oftalmiche. Alcuni bambini mangiano un piatto di riso al giorno, un giorno sì e un giorno no. Noi mangiamo ancora tre volte al giorno, tutti i giorni. Certo, è un diritto sicuramente, ma è anche un diritto di questi bambini poter disporre di cibo in più. Se fossimo più generosi... Sicuramente eh, essi avrebbero quello che è necessario, oltre alle cure che sono pure indispensabili, tante volte basta una semplicissima cura e eh, una pomata per eh, scongiurare eh, il disastro della cecità che si sta propagando molto nei paesi più poveri del mondo, che ancora è, è, è molto forte, è un problema molto forte, tanti altri problemi, sicuramente. Ecco, Mazzarò pensava a se stesso. L'uomo contemporaneo? Non mi sento di dire che pensa a se stesso in assoluto, perché io credo che nel cuore dell'uomo c'è sempre una disponibilità a dare e a darsi agli altri. Però la tentazione di legarsi le cose, di legare il cuore alle cose materiali, di essere attaccati ai beni è sempre incombente. E allora il segreto sta qui, alla ricchezza ecco, non, non bisogna legare il proprio cuore, alla ricchezza anche se abbonda non attaccate il cuore come dice il Salmo 61. Infatti Gesù non ha condannato i ricchi, né tantomeno la ricchezza. Ma era attorniato la persone ricche, gli hanno versato tutto l'olio eh, profumato con, dai vasi di alabastro, gli hanno dato un sepolcro: è stato un ricco Giuseppe di Arimatea a Daniele. Tanti ricchi si sono convertiti con lui, hanno, si sono ridimensionati, hanno messo a disposizione i loro beni. Anzi, paradossalmente, le persone ricche possono costituire una risorsa e anche un esempio per tutti gli altri di condivisione quindi non è in sé la ricchezza che viene condannata ma piuttosto il modo con cui ci si approccia alle cose materiali e Mazzarò dovette fare i conti con la sua anima quando ormai era arrivato il momento della sua morte voleva che anche le sue cose finissero con lui e allora cominciò ad uccidere tacchini e galline perché andassero con lui e questa è la fine di chi rimane attaccato fino alla morte alle cose materiali, non apre il cuore a Dio Speriamo che non ci accada mai, speriamo di essere sempre attaccati a Dio e ai beni spirituali piuttosto che a quelli materiali. Buona domenica!